Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno, lo dico subito, riguarda un argomento a me caro, affrontato in commissione sempre lavori pubblici, riguarda un ex punto verde qualità Largo Sergi, eh, conosciuto come Largo Sergi ma in realtà era un parco campagna del, di Spinaceto che è un quartiere del municipio Nove. Ebbene, questo parco campagna è stato come purtroppo violato da quello che doveva essere un punto verde qualità, con una storia anche con aspetti purtroppo giudiziari, ed è rimasto un territorio violato. Era appunto un bellissimo parco campagna, una valle bellissima verde. E invece, oggi si presenta con ferite profonde: con una buca enorme di 4 metri per 4 di profondità, con un enorme lastrone di cemento lasciato lì eh, che ha appunto eh, distrutto gran parte della valle e eh, purtroppo con altre escavazioni allora che cosa voglio fare che cosa ho pensato e sono contenta che i colleghi mi abbiano anche su questo supportato il, eh, questo parco campagna per rivivere ed essere fruito dai cittadini come richiesto da loro eh, deve essere di nuovo eh, riportato come era un tempo cioè bisogna colmare la buca, riformare i profili eh, della valle, ricostituirli, rimodellare quella valle meravigliosa. E allora ho pensato che magari mh, potesse essere questo sito insieme ad altri, perché guardate che ce ne sono, eh, poteva essere oggetto appunto, di eh, terre, di, di essere mh, magari il primo luogo eh, dove portare appunto le terre rocce da scavo, ripeto, sempre dopo che siano stati caratterizzati e che siano stati appunto dichiarati e che abbiano la qualità di sottoprodotto, perché è questa qualità che fa sì che vengano utilizzate in un altro sito. E, mh, importantissimo perché come ringrazio il consigliere Di Palma ha ricordato la finalità della deliberazione appunto eh, in, eh, che andremo a votare dopo è proprio quella cioè dove c'è una eh, richiesta di terre come appunto può essere il caso ex punto qualità Largo Sergi eh, può esserci un altro sito che è sempre un cantiere di Roma capitale che invece produce delle terre. Io vorrei che si incontrassero questa domanda e questa offerta e questa è la, eh, proprio la finalità della delibera. Quindi, ehm, ho detto ci sono altri siti, ma direi che il, il Parco Campagna Spinaceto aspetta ormai eh, da circa dieci anni di ridiventare quella Valle Verde che era. Quindi eh, chiedo di votare tutti quanti questo atto. Grazie.